Parli con me? Sì. Sai cosa ti sì. farà? No. Ti darà del farà filo da torcere eh? questo Aspetta. ananas Fanculo no. Davvero? Una bella Davvero, bella. amico? Merda Ma sei fuori, le mie Air Max, questo è un casino Sono quelle di parra? Sì, quelle di parra Comprate le avevo comprate su un sito di rivendita un... Sneakers Marseille Reserve. Sì, vero? esatto, lo conosci sì, sì, sì, sì, lo conosco bene Le hai pagate 800? Sì, tu? 800 euro <ride> Oh, lui è quello che le ha comprate 800 euro Sai che potevi pagarle 400? Le ho messe a 800 per scherzo Non mi importa, era l'ultimo paio che mi mancava Come l'ultimo paio che ti mancava? Le ultime Air Max che mi mancavano, ce le ho tutte Se rivendessi l'intero stock guadagnerei 35-40 mila euro 40, .000 40 .000 euro? Sì E guidi un tuk-tuk? Ma sì, io beh, io se, io è io io se io la metti io così io sì. No, perché purtroppo adesso è un periodo un po' Comunque non importa Un momento, le hai davvero tutte? Sì, ce le ho tutte Cioè ce le avevo tutte perché queste sono belle Ma andate. certo hai ragione, me ne occupo io ah, tranquillo. tranquillo Sei gentile, grazie Anche l'altra